Siamo con il paziente, è stato operato tre ore fa, stiamo facendo un primo controllo. Quello che il paziente deve fare nel nostro management post-operatorio è tenere il pene in erezione. In questo momento ha un catetere vescicale che viene rimosso domani mattina verso le 6, quindi 24 ore dopo la procedura, almeno di 24 ore dopo la procedura. Avrà invece il pene in erezione, questo permette di mantenere il pene gonfio, la, la protesi gonfia quindi fare emostasi, non far uscire sangue dai corpi cavernosi perché soprattutto con i pazienti giovani come in questo caso ci può essere la formazione di un ematoma l'ematoma purtroppo può determinare un rigonfiamento dello scroto e quindi difficilmente identificare per il paziente la, eh, la pompa all'interno della borsa scrotale quindi non partire con la riabilitazione in modo precoce quindi già dopo 6-7 giorni quello che ci aiuta molto è anche la presenza del drenaggio. Un piccolo tubicino che arriva dentro lo scroto messo in aspirazione che ogni giorno pesca 25-30 ml di eh, siero. È fondamentale spiegare al paziente che dovrà gestire a casa questo drenaggio per 3-4 giorni, qualche volta anche 5, sgonfiandolo alle 8 di mattina e alle 8 di sera. Prima di averlo sgonfiato deve mandarci una piccola foto ovviamente ci documenterà la situazione sia del pene che dello scroto, ma soprattutto del drenaggio, dopodiché lo rimetterà in aspirazione. In questo caso il drenaggio ha dato circa 25 ml. Il paziente dovrà rimettere in aspirazione il drenaggio, lo dovrà svuotare. Praticamente dovrà fare questa manovra. Dovrà rimuovere questa connessione, dovrà rimuovere questo tappetto, svuotare il quantitativo di siero all'interno della, della pompa, dopodiché dovrà rimettere in aspirazione. Come si fa? Dovrà comprimere, comprimere il, il, la pompetta, mettere di nuovo il tappo e andare a infilare il tubo. Questo permetterà di mettere nuovamente il drenaggio in aspirazione, la differenza è che il drenaggio sarà così, non sarà più bombato ma sarà in compressione, quindi aspirerà tutto questo liquido che altrimenti potrebbe andare qui all'interno della borsa scrotale. Questo è fondamentale nel management post-operatorio, il drenaggio ci aiuta ad avere un risultato eccellente, ad avere lo scroto completamente pulito, quindi esangue, e a permettere al paziente dopo 6-7 giorni di cominciare ad attivare e disattivare la protesi e soprattutto non avere eh, discomfort nella localizzazione manuale della protesi, riuscire a trovarla molto bene e evitare ridurre soprattutto il rischio di ematomi e quindi di infezioni.